No, raga, che sbatta sta ricerca, vi prego. Ah, su che argomento è? Eh? Un argomento di me! Sì. No, sei impazzita, c'è in giro la prova. Sì. Comunque, è sulle comunicazioni. Ah, bella. Beh, avete qualche idea? Beh, che ne dite dei corrieri romani? Sì, carino, però non è forse meglio quello... Dei piccioni viaggiatori. Ma ti prego no! I segnali di fumo piuttosto. Quelli, quelli fanno un botto. Uh, e se invece portassimo il telegrafo? Puoi portare quello che vuoi, tanto quella là la sufficienza non ce la dà comunque. Uh, dai, non essere così negativa. Uh, alle che ore sono? Fai vedere anche me? E perché hai la foto di Gennaro come sfondo? Ma... È, è Alessandro, Alessandro Borghese. Borghese! Beh, anche se... In effetti... Ci assomiglia. Oh, guardatelo, è vivo. Ma... Se fingessimo di essere nel suo programma? E che programma? Ma certo che non sei proprio un... No, ah! no, no, no, no, no. Uh -huh. Per favore, smettila. Quattro ristoranti. In pratica è un programma in cui quattro ristoratori si sfidano in base a quattro categorie: location, servizio, menu e conto. Potremmo applicare il nostro progetto sulla struttura del programma. E tu? Beh, è semplice. Io? Io sarò. Alessandro Correse Michela! Tu? Farai i segnali di fumo. Sonia. Tu farai il corridore romano. Daphne. Tu farai il telegrafo. Alessandro. Alessandro. Alessandro. Io ti sono Albero, albero, alberelluccio, albero mi dai la legna per favore? Ma cosa, cosa stai facendo? Secondo te come lo ricrea un segnale di fumo? Beh, a dire la verità, non penso proprio tu possa accendere un palo a scuola. E allora vi perderete tutto lo spettacolo. Caspita che perdita! Michela, adesso è il tuo turno, esponisci il tuo metodo. Ottimo, allora... I segnali di fumo erano un metodo di comunicazione utilizzato principalmente dagli indiani d'america e consisteva nell'accendere un falò al quale venivano aggiunti progressivamente erbe e rami verdi e poi questo falò veniva scoperto a intervalli variabili per far sì che si creassero dei messaggi con il fumo che venivano decifrati soltanto alla luce del sole a distanza ma secondo te è un buon metodo Sì, lo è e perché beh perché perché ma perché è una figata immonda raga michela c'è da dire che il tuo contagioso entusiasmo aiuta tutti noi grazie, grazie. mi piace vai la michela avrei bisogno di una delle tue grandi invenzioni in questo momento del tipo? Come faccio ad assomigliare a un piccione? Beh. Mi inquieti quando fai quella faccia. Penso di avere proprio ciò di cui tu hai bisogno. Adesso ho proprio paura. <ride> vai vale piccione, vai! Vale! Di essere il più convincente possibile. No. True, true, true, true. Ottimo utilizzo delle pecore, mi piace. Sono giunto fin qui volando per parlarvi del maestoso uccello grigio, il piccione viaggiatore. Eh, devo dire che ti ci sei proprio impegnato. Silenzio, miscredente! Cosa crede lei, signor Morse, inventore del Telegrafo, di avere contro i piccioni viaggiatori che si sono faticati e sono morti per portare i messaggi alla, della vostra specie? E sanno. Lo, sono loro a trovare la strada di casa, anche da lunghe distanze, non lei, signor Morse. Ok, va bene. E perché? Perché lo dico io. True. True. Ma è qui che ci dovevano trovare. In teoria. Ma sono, sono già dieci minuti che aspettiamo. Ragazzi, ragazzi, ci sono. Ci sono, ci sono. <ride> Sentivamo proprio un sacco la tua mancanza, eh. Allora, Sonia, ora tocca a te. Esponici il tuo metodo. Beh, io sono un corriere. I corrieri erano tipici di alcuni popoli, ad esempio gli antichi romani. Ed erano delle persone che portavano diversi messaggi scritti su tavolette di cera. Sì, beh, tr trutto qui. Erano organizzati in diverse reti che garantivano la velocità di arrivo dei messaggi. <ride> beh, almeno non inquinavano. Sì, però... Beh. Secondo te è un buon metodo questo? Ovviamente. Va bene, insomma. Mi hai cominciato. Però una domanda da parte di tutti noi. Ma questo metodo è a chilometro zero? Uh, beh, dunque... Dream! Dream! Dreen, Dream, Dreen, dream, dream. Scusate, è il mio, devo proprio rispondere. Ah, tra... Dimmi. Ok, ok, ok, ok. Ho capito, è un'emergenza. Ok, arrivo subito, arrivo subito. Scusate, devo proprio scappare. Ammirate! Io, Samuel Morse, vi mostrerò oggi una tecnologia di questo tempo. Il telegrafo. Il telegrafo è un'invenzione che è stata possibile grazie alla scoperta dell'elettricità e soprattutto della pila di Alessandro Volta. Ah, giusto! Perché nel 1793 vi era il telegrafo ottico dei fratelli Chad, una sorta di torre dotata di braccio rotante che assumeva varie configurazioni, lettere, numeri, mm. ordini che potevano essere osservate anche a chilometri di distanza da una persona dotata di canocchiali. Esattamente, infatti un telegrafo molto semplice è formato da un generatore, un interruttore, un filo elettrico e un elemento segnalatore come una lampadina. Ma qualcuno ricorda il telegrafo di Schilling del 1835? Ah, sì, mi pare che sia stato... Schilling, la prima persona ad aver proposto un primo progetto per un telegrafo elettrico. Mi pare che consistesse di una tastiera che fungesse da trasmettitore, collegata al dispositivo tramite fili elettrici, ma non sono completamente sicuro. Fammi controllare sul livello di fisico. Ah, Ok. Il ricevitore era formato da sei galvanometri ad ago, ciascuno dei quali è un dispositivo che traduce una corrente elettrica in un momento magnetico. Ossia la forza esercitata dal magnete su una corrente elettrica e la torsione prodotta dal campo magnetico quando interagisce con esso. Ogni ago era inserito in un suo circuito e tutti erano collegati tra di loro. In base alla deviazione di questi aghi stessi, che poteva essere o a destra o a sinistra, si poteva decodificare la lettera trasmessa. Ebbene, il telegrafo è sicuramente una delle più famose invenzioni di Morse, modestamente, il quale riuscì anche a inventare un codice, che prende il suo nome, con il quale si riuscirono a mandare dei messaggi chiamati telegrammi. Il codice sostituisce ogni lettera dell'articolo con punti e linee, che poi successivamente vengono trasmessi attraverso degli impulsi elettrici. La comunicazione avviene grazie a due apparecchi, uno per la trasmissione e uno per la ricezione. L'unità trasmittente... Sì, sì, sì, l'unità trasmittente, beh, quella la so pure io. Allora, l'unità trasmittente è alimentata da corrente continua mh? e uh, è formata da un manipolatore che ha un dispositivo elettromeccanico in grado di aprire o chiudere un circuito elettrico. Tramite un pulsante presente sull'unità sull trasmittente per l'appunto, Uh, in base a se questo pulsante viene premuto o no appunto questo, uh, questo circuito elettrico si apre o si chiude se lo premi si chiude che genio eh? e uh, chiudendosi appunto genera un, uh, un segnale che viene mandato trasmesso lungo il cavo e poi cosa fanno questi bellissimi impulsi elettrici questi bellissimi impulsi elettrici arrivano finalmente all'apparecchio ricevente, figata immonda, e da qua, cosa succede? Su questo apparecchio ricevente è presente un elettrocalamita che attrae a sé una leva metallica ogni volta vi sia sì, il passaggio di corrente elettrica, che genio raga l'ha del prima, che bella. Inoltre c'è da dire che la leva ha un funzione scrivente sulla sua sommità, e ogni volta che la leva attraverso l'elettrocalamita, esso si avvicina e scrive una sequenza di punti o linee sopra a un rotolo di carta. Questo avanza solo grazie a un impulso elettrico e a un ingranaggio meccanico. Ottimo! Vedo che tutti siamo ben informati riguardo questo argomento. Amici, è giunta l'ora di votare! Sarà il mio voto a ribaltare o a confermare la classifica provvisoria. Cari compagni, è giunto il momento di scoprire la classifica provvisoria. Sonia, scopri il tuo voto. Ho preso 66. Un brutto punteggio, ma neanche così male, 65. Eh, insomma, direi che non è proprio il massimo. Daphne Aha, 74 Non male, un punteggio molto alto Mentre tu, Michela. Wow, 69 bomba, ragazzi! Direi che questo voto ti si addice, proprio! Grazie. Bene, ragazzi, quindi se i miei calcoli non sono errati, la classifica provvisoria è composta da quarto posto di Alessandro. Terzo posto di Sonia. Secondo posto da Michela. E primo posto da Daphne col suo telegrafo. Bene. Qui c'è il nome del vincitore. Sta a voi vederlo. Un saluto da Alessandro Borghese. Beh, allora lo leggo io. Vai, vai. Oh. Vedo. Oh, oh, oh, oh, oh. no. Leggilo, oh, oh, oh. Come, come, come non ha nessun senso! Il, il mio villano! Punto teme... te punto, punto, punto, punto, linea! Eh, mi hai detto di andarmi via! Sei un villano! Un villano! Ah. Vabbè, poi è una vittoria anche mia!